La parola non è una vera è generazione colta di accorgimenti cosa che si ritira e pende come cielo tra gli alberi che ingrandiscono nei mesi. Una messa a riposo lo stress della corda nell'accordatura, la botte di alluminio premuta contro la forza elastica. Credo che non sia un dono, dice tutti, nessuno. Al cospetto di un'aula fantastica, dice nessuno. A chi vorresti salvare la vita, se mai dipendesse da te, dice nessuno. Perché non tutti mi hanno dato da mangiare, perché tutti mi hanno vista rastremare, perché tutti pugnalano sempre le labbra. Per prime io dico nessuno è stato come nascere il mondo nascendo è ben peggio che amputare l'anulare è stato un figlio tra i figli e altri figli non è un dato che nasce con me nasco così come mi addormento Io sono nata dormendo in silenzio.